Oggi vi proponiamo un video diverso dal solito, infatti oggi portiamo sul canale un video di una chiacchierata tra me e Arduino della situazione della borsa italiana, quindi parleremo di Mib e parleremo dei principali titoli del Fuzimib, quindi vedremo insieme qual è la situazione, quali potrebbero essere gli sviluppi, vedremo insieme anche un po' l'aspetto fondamentale, ovviamente l'aspetto di price action e tante altre cose interessanti. Quindi vi auguro una buona visione, vi ricordo di iscrivervi al canale se vi interessano questi temi, quindi la price action, l'imparare la price action, la borsa, gli investimenti, il trading, eccetera, eccetera. E detto questo possiamo procedere. Ciao Sasha, come stai? Ciao Ardu, tutto bene, grazie, tu? Molto molto bene, oggi mi sa che... Ci divertiamo a guardare un po' di, di, di azioni insieme. Che ne dici? Assolutamente, assolutamente. Tu <ride> mi dicevi che volevi guardare Fuzzi Mib? Sì, io ho un'idea infatti, avrei voglia di vedere un po' il Fuzzi Mib con te e insieme a te ragionare, magari mh, riguardo appunto a cosa potremmo aspettarci dal Fuzimib e magari guardando quelle due, tre, quattro titoli principali a livello di capitalizzazione come sono impostati, e magari capire se potrebbe essere un momento buono per eh, magari investire sul MIB quindi sull'aggregato diciamo, azionario italiano o se magari adesso è ancora il momento di, di attendere questo te lo dico Sasha, perché sappiamo che negli ultimi mesi diciamo che l'Italia a livello di borsa è andata su dei livelli interessanti che non si vedevano da tempo, no? sopra i 24.000 quindi sì. mi piacerebbe fare questa chiacchierata con te riguardante questo argomento che ne dici? molto volentieri, sì sì in effetti è uno degli indici più interessanti in questo periodo. Sì, infatti, andiamo a, andiamo a vederlo insieme. Guarda qua, facciamo così. Questo è quello che vedo. Eh, qui non abbiamo neanche tanto storico. Aspetto che prendo l'altra piattaforma. Eccolo qua. Faccio così. e eh, Voglio andare a vedere il mensile con te. Ecco, quello che si nota... Prendiamo proprio gli ultimi qu quasi 15 anni. Cioè... L'indice italiano da dei picchi a quasi 50.000 praticamente è andato a boh, 13.000, 12.000 e eh sì, eh sì. E praticamente era da ormai da, da tempo, dall'anno scorso, che era andato a ritestare certe zone. Ma era da in realtà, vediamo un po', eh, 2008, eh, agosto 2008. Quindi praticamente l'estate del 2008, adesso siamo nell'estate del 2021. Che questo nostro comparto azionario italiano principale, l'indice 1040, non andava a chiudere dei mesi sopra i 24.000, no? Ecco perché vorrei... Vorrei vedere con te, che credo che comunque possa essere interessante anche per chi ci segue sul canale, magari dare una nostra view non solo dedicata alla price action sull'indice, ma magari guardando anche quali sono i titoli più importanti a livello proprio di capitalizzazione dell'indice e vedere un po' se in effetti potremo attenderci qualche boh, qualche boh, ritorno dei compratori ancora o magari un po' di, mm, boh, di ritracciamento, perché in effetti tutta questa zona qua no, è, la prendo qua in blu per... Questa qua si nota bene come siamo sopra da 1, 2, 3. Questo sarebbe il quarto mese. Siamo al 23 di giugno che stiamo registrando. Questo video uscirà tra qualche giorno, ma comunque siamo sempre intorno a fine giugno. Bene o male, stiamo praticamente a quattro mesi sopra questi, questi livelli. Quindi siamo una... non breccato. Assolutamente. Molto interessante, tra l'altro, è possibile che nel prossimo futuro, o meglio nei prossimi mesi, prossime settimane, davvero se ci dovesse essere un ritracciamento lieve, potrebbe una dinamica potenzialmente interessante long proprio appoggiandosi su quei livelli dove precedentemente il prezzo veniva respinto a ribasso sì infatti infatti guarda con te vediamo un attimo com'è impostato sul settimanale ma quello che vedo quello che vediamo no è il fatto che c'è stato ci sono stati dei pullback mh, diciamo direi di peso poco rilevante comunque dei classici pullback anche quello dell'ultima settimana la settimana scorsa al di là che possa essere stato dovuto a chissà cosa, chi se ne frega, da un punto di vista proprio esclusivamente di prezzo, diciamo, sembra essere un pullback un po' come quelli che si sono verificati negli ultimi mesi, no? Cioè, sì, sì, sì. Eh, sì, la barra è stata, la settimana è stata abbastanza rossa, ma se ci pensi bene o male, addirittura, potremmo anche vederne magari anche un'altra, se ci pensi anche rossa prima eh, di un ritorno, però... Secondo me, fin tanto che rimaniamo al di sopra, e non ti dico neanche dei 24.000, ma anche dei 23.000, io terrei questo come, come spazio, secondo me è uno spazio buono per generare, anche nel caso in cui ci possano essere dei sell-off, io rimarrei comunque una view long su questo indice, sull'Italia, vista anche la rottura sopra, ovvio che preferirei stare sopra i 24.000. In chiusura weekly almeno, però magari sai uno spike oppure una barra come, come questa, che magari chiude una settimana qua e la recupera subito la settimana dopo, non è che darebbe, anzi, ci darebbe ancora di più la conferma di un long. Quindi io, io sarei positivo, Sascia. Dimmi anche tu, adesso andiamo a vedere anche i titoli comunque. Però io sono. Sono, sì, sono decisamente positivo su, su questo indice come anche su diversi titoli tra cui tra l'altro abbiamo fatto anche dei video in, in passato in queste settimane e, eh. e tra l'altro anche il ribasso che c'è stata questa settimana se ci si pensa alla fine sempre i ribassi sono riconducibili a qualche fatto o magari si trovano dei fatti a cui ricondurli quindi effettivamente non ha una, una grandissima importanza. Sì, poi mh, ricordiamo che venerdì scorso era il giorno delle quattro streghe, quindi scadenze tecniche trimestrali e, e mensili insieme, e a volte, quindi venerdì è stato poi una giornata parecchio, uh, parecchio short, eccola qui venerdì scorso, e era proprio la scadenza tecnica importante, eh sì. quindi magari un po' riconducibile a quello, un po' che doveva ossigenare lui, Mm, insomma ci stava e il ci fatto stava. che adesso comunque lui sia ritornato ben sopra eh, i livelli di chiusura adesso siamo circa lì però siamo in impostazione come puoi notare molto interessante io però lo guarderei sempre in un'ottica un po' più di medio periodo certo. e mi manterrei ecco sì eh, i 24.000 ovviamente sono importantissimi però mi manterrei un po' più ampio per evitare falsi falsi minimi recuperati quindi sì, secondo sì, me rimaniamo sopra i 23.000, dico 22.7, 23.000 in chiusura weekly, secondo me siamo assolutamente su una tendenza da percorrere, da provare anzi. Magari dopo vediamo anche se c'è la possibilità e come si potrebbe investire in maniera più safe mm. su un mercato come l'indice italiano, no? Sì, che volevo aggiungere che appunto sull'indice e sulle azioni in generale bisogna sempre mantenere gli stop belli ampi, appunto perché capita che ci siano magari delle giornate o delle settimane fortemente ribassiste, quindi dobbiamo tutelarci da questo. E una causa può essere proprio mh, il giorno delle tre streghe. E tra l'altro, Ardu, se ti ricordi, abbiamo fatto un video insieme sul, mh, sul giorno delle tre streghe in sì. economia per tutti, quindi qua sul canale, poi consiglio a tutti di andarlo a vedere, perché insomma è interessante, spiega un pochino questa dinamica che alla fine abbiamo... Abbiamo appena visto, tra l'altro, assolutamente sì, assolutamente sì. Ma guarda, io poi ho preso qui eh, il sito del Sole 24 Ore, aggiornato perfettamente a, eh, ad oggi, e eh, quindi prendendo proprio la capitalizzazione in milioni di euro proprio mh, odierna, diciamo, attuale. Eh, vediamo che i titoli, i maggiori titoli con mh, più alta capitalizzazione del MIB, quindi che hanno un peso più rilevante sui movimenti che ha l'indice italiano ci sono Enel, Enel Stellanti, Sintesa Eni Ferrari. diciamo i primi 5. Possiamo andare a vedere magari i primi 3, 4, 16? Eh, Dimmi tu. E dove sì, magari è impostazione tecnica e magari anche se qualcuno è rimasto un po' più indietro magari diamo un occhio un po' più preciso, no? Sì, eh... sì sono d'accordo, almeno vediamo un pochettino anche quali sono gli attori poi che muovono l'indice. Mm, dai, dai, io guarda, prendo, prendo le, le azioni italiane, vado su Enel come prima, vedo che Enel è la più, è la più alta come capitalizzazione al momento, è la più pesata, quindi vediamo che tipo di dinamica ha è, è, è Enel. Io starei sempre su un grafico settimanale, così è un'impostazione di medio ma non troppo di lungo, seppur comunque riusciamo a vedere bene tutto quello che è successo fino ad ora, e si nota come Enel no, è, è in un'impostazione tecnica, diciamo bella, cioè è in una tendenza sicuramente bullish. Nell'ultimo okay. periodo mi sembra di vedere un po di, un po' di calma, cioè ci potrebbe essere anche un rallentamento leggero che... Questo è il primo supporto e l'altro supporto tecnico è questo, quindi sì, sì. area 685 e area 695, no? Assolutamente. E anche qui, in effetti, dobbiamo, dobbiamo tenere d'occhio quelle aree, perché da quelle aree potrebbe essere, magari anche poi guardando i dati fondamentali, adesso poi dopo li guardiamo, eh, può essere che ci siano poi i presupposti per mettersi magari long su quei livelli proprio con la giustificazione sia della price action che dell'analisi fondamentale. Beh Allora, visto che ci siamo, andiamo a vedere uno per uno. Questo è già Enel, ti prendo Yahoo Finance, così abbiamo già il, i dati qua. Vado su Statistiche? Sì, possiamo, sì, sì, possiamo andare su Statistiche, però in realtà lì nel riepilogo abbiamo già il Price Earning. Yes, che Ad è... Destra. Eccolo qui. Eccolo il Price Earning, eccolo qui. 31,63. Ecco, 31,63 è un Price Earning che non è bassissimo, quindi cosa vuol dire? abbiamo detto che a livello grafico potremmo avere una situazione di calma nei prossimi nelle prossime settimane calma vuol dire che magari il prezzo scende magari leggermente magari raggiunge quei livelli che abbiamo appena citato se dovesse raggiungere quei livelli che abbiamo citato è facile che price earning si abbassi e price earning che si abbassa vuol dire che paghiamo meno alla società pagare meno alla società vuol dire che la società viene valutata meno rispetto ad adesso e quindi può essere un ottimo spunto per entrare long in quel caso Molto bene, molto bene. Andiamo a vedere qualche altro titolo, Sasha? Stellantis? Sì, sì, andiamo a vedere Stellantis se siete d'accordo. Perché insomma, guardiamo un pochino come ha messo. Che è dato, comunque ehm, è il secondo indice per capitalizzazione del Fuzzi MIB, quindi ha un certo, una certa importanza. Bellissimo, impostatissimo questo qui tecnicamente. Tecnicamente e Vorrei far osservare anche come effettivamente i titoli più capitalizzati poi sono anche più, più tecnici. Eh, sì, sì, sì, sono, sono hanno anche più scambi, sai? Quindi sono eh, più. Sì. Vediamo un po', sono più efficienti. Allora, vediamo un po' qua. Io non sono un esperto di azioni, come tu sai, Sasha, però mi sembra che a livello tecnico siamo comunque stati, siamo fermati bene su un livello di ex punto di resistenza tecnica. Qui abbiamo comunque eh sì, sì. una tendenza importante. E se dovesse chiudere bene la settimana, comunque potrebbe dare un'altra sparata su questo titolo qui. Allora, secondo me sì, può tranquillamente arrivare al, a livello successivo lì, perché in effetti il trend è deciso, lì ha rallentato un secondo e quindi può essere che, che arrivi la forza per raggiungere livelli più elevati, magari raggiungere i massimi, i massimi che ha raggiunto precedentemente, può tranquillamente succedere, però può anche succedere che magari, eh, come abbiamo detto anche per Enel, potrebbe adesso metterci un po' a ripartire, senso, potrebbe, non dico ritracciare, però potrebbe magari lateralizzare per un pochino, e poi fare il movimento. Sì, sì. Comunque, ecco, tanto per capire, diciamo che l'impostazione di Enel sembra un pochino più arretrata e magari ha bisogno di un... cioè può essere che rimanga ferma su una range, mentre magari Stellantis nel prossimo futuro, anche se dovesse un po' lateralizzare, ha una tendenza più forte. Questo è... Più che altro per poi pesarne sull'indice per vedere un po' quale potrebbero essere in effetti la situazione. Io ti prendo sempre di Stellantis anche i dati... Ehm, diciamo economici e dimmi tu qui se vuoi che vediamo qualcosa Sì, guarderei sempre il price earning perché il price earning è sempre un dato ci dà da tante informazioni che è 7,31 giusto? 7,31 sì, sì. Qua. perfetto 7,31 è un price earning abbastanza basso ovvio che poi dovremmo andarlo a confrontare con, eh, con le concorrenti principali eccetera eccetera però adesso guardandolo anche comunque singolarmente un, eh, un price earning di 7 non è alto quindi questo significa che potenzialmente può salire ancora può salire potenzialmente ancora molto quindi diamo un bel, un bel input di cioè è un titolo in effetti che sia tecnicamente che diciamo, a livello di dato economico come price earning è, ha delle potenziali di crescita insomma sicuramente assolutamente sì sono d'accordissimo sì. qui guardiamo anche il mensile eh, sì, sembra voler andare verso le zone almeno 19.80 a livello tecnico, cioè molto, è molto facile, magari potrebbe avere, magari non subito, sapete che a livello tecnico i massimi precedenti spesso vengono presi, poi non vengono subito magari rotti, quindi può essere che non abbia subito la forza di romperlo, però stiamo parlando adesso che stiamo a 17 euro a, a, ad azione, insomma andare anche a 19.80 per noi che facciamo trading è un bel movimento, voglio dire. è molto interessante eh? cioè, quindi, quindi, quindi bene bene andiamo a vedere anche allora beh, il, il bancario per eccellenza italiano che, beh, noi abbiamo fatto dei video su questo e so che comunque i trader italiani lo seguono, sì, lo seguono assolutamente ed è intesa, quindi sì, intesa a un anche intesa che è un titolo, come dicevamo, assolutamente eh, seguito dai trader italiani. Ha un bel, un bel trend. Sono usciti i dividendi tra l'altro a metà maggio del titolo, se non erro. Sì. E è sicuramente una buona tendenza. Vedo però che a livello sempre a livello di resistenze sì. tecniche. Siamo in effetti passati qua, e io l'avevo segnato ancora tempo fa questo livello, cioè l'area tra 2,36 e 2,45, comunque seppur la tendenza è a salire, perché c'è poco da dire, qui in effetti al momento il prezzo resiste sì, proprio a no? questa resistenza, fa il suo dovere. Bisogna sì. stare attenti lì, esatto, Sì, sì, mm. bisogna stare attenti, però c'è anche da dire che se adesso magari noi stiamo un attimo calmi su questo titolo perché oggettivamente quello è un livello importante, ma se dovessimo avere della forza e dovessimo andare oltre quel livello con, eh, con della forza e poi dovessimo avere un input magari anche tra sei mesi, per esempio, su quel livello potrebbe diventare interessantissimo perché a quel punto ah, poi è... il prezzo potrebbe esplodere. Ma, certo. ma infatti io segnerei anche questa zona qui che nel passato recente mh, era stata, eccola qua, qui, qui aveva buttato sui prezzi, magari qui ha fatto così e magari può farlo ancora, no? Certo, e lì possiamo ragionare anche magari in ottica di, di più breve termine, diciamo, e poi solo una volta che abbiamo superato i livelli quelli più forti, allora lì ragionare poi anche per il lungo termine, giusto da entrare sempre per ottimizzare il timing. No? Sì, sì. Qui ho preso anche il... Eccolo qui. Eccolo il qua. Paolo. Allora, price earning, se non leggo male, è 12.85, giusto? No, 12.05, guarda, te lo apro. Okay, perfetto, 0.5. Perfetto, 12.05, allora è un price comunque abbastanza interessante, ovvio che come ho detto prima dovremmo andare a vedere poi i price-downing del, um, delle concorrenti principali, delle altre aziende, delle altre banche, però comunque è interessante perché 12 non è un price-downing praticamente alto, potrebbe anche salire. Però c'è da dire una cosa sulle banche, cioè che um, le banche spesso sono società che vanno bene per, quei, per quegli investitori che vogliono dei dividendi e meno per quegli investitori che vogliono capital gain nel, nel tempo, ovvio che poi capital gain possono darlo se salgono, se sono ben amministrate e tutto, però tendenzialmente sono società prese di mira da chi vuole i dividendi. Ho capito, e poi ho capito. se sei d'accordo Ardo andrei a vedere un attimo i debiti anche di in Intesa San Paolo, giusto a farci un'idea. Ecco, in bilancio dovrebbe esserci i debiti totali. Eccolo qua, 291.98 miliardi. Ok, quindi 291 miliardi. Adesso se torni in riepilogo invece vediamo i ricavi. Ma sono miliardi questi? Sì, sì. Beh, <ride> e, poi, e, poi... Poi. <ride> e poi cosa ah. Cos che chiesto a vedere? Scusami. I ricavi, se torni nel, nel, rie... nel riepilogo. Praticamente, se tu metti il mouse sul, um, sul 2020, praticamente esce il valore dei ricavi degli utili. I ricavi, riesci a dirmi quanto sono? I ricavi sono 14,3 billion quindi miliardi. Ecco qua, quindi quello che volevo farvi notare è come debiti 240 miliardi, ricavi 14 miliardi. Quindi questo può essere segnale che nel lungo termine questa società più di tanto non crescerà. E' se una cosa a cui prestare attenzione. Ah sì. Quindi... Io in questi casi cosa consiglio di fare? Ovviamente premettendo che non sono un consulente finanziario eccetera eccetera, però quello che secondo me è da fare in questi casi è valutare il breve termine, quindi quei movimenti come dicevamo prima e eventualmente spostarsi su società più solide da quel punto di vista perché i debiti sono un po' un rischio. Al contempo possiamo però fare un, um, un ragionamento di, di dividendi, nel senso investire per i dividendi. Però ovviamente qua dipende dalla tipologia dell'investitore. Tipo a me non interessano i dividendi, per esempio. Allora, andiamo a vedere poi Eni. Vorrei prendere anche Eni, così vediamo un po' che tipo di struttura ha anche Eni a livello tecnico. Eh. Allora, guarda, Eni ha fatto una bella base qui, eh? Arriviamo eh, sì. alla una tendenza ribassista importante di medio-lungo termine, ma se guardiamo nel breve, quindi gli ultimi mesi, qui abbiamo fatto un bel minimo con falsa rottura, rientro, base, bu ha bucato completamente questa zona che è l'area 9,60 e adesso siamo praticamente su questa congestione e potrebbe riportare i prezzi su. Quindi Eni ha sicuramente un po' come stellanti su un'impostazione che può generare un movimento, mentre magari intesa Molto. è, magari sono un po' più se, seppur intesa ha comunque uno spunto rialzista possibile sono però un po' più li vediamo un po' più cauti eh, queste due qui Eni e, e Stellantis devo dire che hanno tecnicamente parlando un'impostazione che è assolutamente... sì, tra l'altro se, se non sbaglio adesso stiamo consolidando sopra i massimi quelli precedenti nettamente sopra e li abbiamo anche ritestati e adesso fino, cioè c'è un sacco di spazio prima di arrivare a, um, ai livelli importanti successivi. C'è un sacco di spazio. Sì, sì, 12.56 ti dico. Quindi interessantissimo. Ah, sì. Sì. Eh, possiamo guardare un secondo magari il, um, il price warning così vediamo un pochino se potrebbe non essere sottovalutato anche da quel punto di vista. Non c'è. Eh. Ah, perché probabilmente ha chiuso in perdita l'anno scorso allora. Ah, ho capito. Sì. sì. C'è in teoria un altro parametro per quando le aziende chiudono in perdita che è il price earning però delle aziende in perdita. Il problema è che adesso qua non, non l'abbiamo, ma comunque è poco male nel senso, che, nel senso che ci accontentiamo, diciamo, tra virgolette, di guardare i debiti. I debiti che sono 32,29 billion. Ok, quindi già, insomma, una cifra comunque considerevole, ma prendiamo un attimo i ricavi. E se andiamo a vedere qui… Eccoli, infatti, in perdita. Mm -hmm. sì, sì. 70.89 70. billion ricavi quindi qui abbiamo ricavi è vero che abbiamo avuto una perdita l'anno scorso ma in realtà la perdita è dovuta alla pandemia nel senso che è super correlata con l'andamento economico dei paesi tuttavia nonostante la pandemia abbiamo nel 2020 ricavi nettamente superiori ai debiti eccolo e qua, qua. Se... ho messo il trimestrale qui, qui. il primo trimestre oh, 2021 è questo Vedi. eccolo qui, ecco, vedete che qua è utile sì, sì. E, uh -huh. mh, e guardate i ricavi anche come crescono tra l'altro, guardate come uh -huh. crescono i ricavi nel tempo, e quindi dove che voglio, arrivare? voglio arrivare al fatto che questa è una di quelle società italiane che eh, a livello di debiti sta bene perché ha debiti relativamente bassi rispetto ai ricavi a livello di price action è bellissima perché abbiamo questo consolidamento sopra i livelli importanti abbiamo un sacco di spazio eh, quindi secondo me questo è, è un ottimo titolo e anche in funzione del, del suo andamento in confronto potrebbe essere che nel tempo vada su adesso andiamo a vederla adesso andiamo a vederla Guarda, la, la a, prendiamo subito l'indice italiano allora facciamo così indice azionari, prendiamo l'indice italiano poi gli prendiamo i nostri classici eh, italian stocks e gli mettiamo a parte che qua non serve proviamo a confrontarle che dici con Enel Eni gli mettiamo intesa e stellantis sono già pronte qui perfetto non sbaglio no ho messo due Eni quindi devo fare devo, devo fare in modo diverso qui e uh, stellantis allora aspetta che tiro via qua Eni doppia eccola qui abbiamo Italia Eni intesa Enel e stellantis Faccio così, vado a prendere l'indice italiano, lo metto anche qui con la linea, e questa è un po' nel breve la situazione, no? Quindi abbiamo, qua lo vedete c'è anche scritto, Enel è questa qui, lo, lo prendo in grande, eccolo sì, qua. Sì. Questa è Enel, che è quella che, avevi ragione, sì, è quella che al momento è rimasta un po' più indietro, se lo guardiamo proprio nel movimento, rispetto a... Alle altre all'indice l'indice, che comunque è quello blu, questo qui, che è qui. E poi abbiamo una sopra, diciamo, performance, chiamiamo quello tipo nel breve, di Eni, che è sopra di tutte. Abbiamo Stellantis, che è messa bene, e un pochino di ribasso, vedi, su Intesa. Ecco, quello che quindi volevo dire è che qui abbiamo società che effettivamente sia Eni che Eni in realtà sono interessanti, Eni, dal punto di vista di price action, è nettamente migliore, perché è veramente interessante, l'abbiamo appena visto. Eh, e, esatto. Enel è interessante invece per il management e per la ripresa che può avere anche grazie al rilancio dell'economia, ma anche Eni in realtà. E Quindi, secondo me, queste sono cose molto, molto interessanti, più di società che magari invece hanno degli indebitamenti enormi, perché sia Eni sì. che Enel hanno debiti comunque contenuti. La cosa interessante altre. comunque è quello che notiamo, che al di là che qualcuno è rimasto un po' più dietro è normale, quello che mi viene da dire è che c'è comunque una tendenza rialzista su tutte, c'è una situazione positiva su tutte, anche rispetto all'indice, no? Quindi queste che sono ben pesate ci potremmo mettere anche, e facciamo proprio una rapidissima questa volta, ma, eh, ma proprio rapida, view eh, del titolo Ferrari, che così vediamo anche l'ultimo, il quinto, per capitalizzazione che è Race, eccolo qui. Ci prendiamo anche l'ultimo, è... Perché pure... qui abbiamo fatto, abbiamo fatto video in passato anche di Ferrari tra l'altro certo certo quindi aggiornando un po' per vedere un po' la price action si nota che comunque la tendenza è ancora assolutamente bullish nel medio periodo che nel breve anche qui potremmo vedere un ribasso no? potrebbe esserci un ulteriore ritracciamento cioè per dire non sono i punti migliori ma dove si può comprare almeno al momento questo è quello che penso però sicuramente guardandolo sempre in ottica un po' più di ampio respiro questo è il grafico mensile, anche se ci dovesse essere qualche ritracciamento più intenso, stiamo sempre in una tendenza che direi è assolutamente mh, bullish, cioè è una tendenza eh, forte, io prendo sì, sì. anche a livello di analisi tecnica tradizionale, prendo no, l'area dinamica che ha preso top, prendo proprio questi due, minimi, eccoli qua, questi due minimi che vanno a riprendersi questo, guarda come lo spazio che c'è a livello tecnico è stato perfetto, quindi ha fatto così, poi ha fatto così, adesso ci sta che possa fare anche così per poi ripartire, no? Quindi al momento tecnicamente il trend di Ferrari è una tendenza che se nel brevissimo magari potrebbe comunque avere ancora della debolezza, comunque voglio dire stiamo alla grande anche nel caso in cui dovessimo ritestare i 150 euro d'azione, sì, sì. è ancora assolutamente, no? Quindi, in in realtà, ultimo... oh, scusami Ardu, eh, in realtà sì. ci verrebbe bene, ci verrebbe bene se, se si indebolisse leggermente adesso perché... Cioè, ossigenando, darebbe anche respiro al price earning, che è abbastanza elevato su Ferrari. Tuttavia, comunque, quello che volevo dire su Ferrari è che è una società solida, è un'ottima società. Solitamente hanno sempre preso anche decisioni manageri, manageriali intelligenti. E tra l'altro, lanceranno anche, non so se lo sai, Ardu, fuoristrada nei prossimi anni. Ah, ho idea che l'avevo sì, letto L'avevo letto questo. Sì, sì, l'avevo letto. Il puro sangue. Letto. E, e è quindi un price questo. Molto altino, 48% di price earning, è altino. altino, Sì, sì. Infatti, per quello dicevo che secondo me è un po' alto per adesso. Quindi, come dicevi tu, se dovesse esserci un indebolimento, in realtà a noi verrebbe bene come cosa. E tra l'altro, quello che volevo dire è che ehm, allo stato attuale, Ferrari secondo me è difficile che abbia delle, delle impennate enormi del prezzo, ma con il fatto che nascerà il, il fuoristrada aumenterà probabilmente le, le vendite, quindi aumenterà la sua quota di mercato. Aumentando la quota di mercato, aumenta la redditività e quindi aumenta anche il valore. Sì, sì, sì. sì. Bisogna trovare solo una buona price action, magari, per se si vuole investire direttamente sul titolo, per andarci dentro. Ma io esatto, un, esatto. sono un cultore del, dei titoli, chiamiamoli così, degli asset liquidi. A me piacciono quando sono molto liquidi. Eh, un modo per investire su questi titoli indirettamente, diciamo, può essere l'indice italiano, per esempio. Infatti, quello che io eh, solitamente io cerco di lavorare sugli aggregati, no? cioè sulle mh, le valute, sulle principali, quindi eh, quelle che sono più liquide, sull'oro no? su, o su, per esempio, indici come il DAX, lo Standard Poor o, per esempio, in questo momento l'indice italiano potrebbe diventare insomma un buon deal, eh, guardandolo sempre. Non dico da qui a tre anni, quindi a livello di cassettista, quindi di investimento di lungo termine, ma da trader di breve medio periodo, quindi con un investimento di qualche settimana, qualche mese al massimo, potrebbe essere interessante, magari invece di valutare il singolo titolo, quindi siamo più, eh, come dire, mh, siamo, siamo sicuri, diciamo. ecco, invece sì. abbiamo appunto uno spettro un po' più ampio, quindi anche se per esempio, non so, Enel dovesse, eh, non aumentare di valore ma magari lo fanno le altre è facile che comunque il MIB tenda a salire ecco, questo sì è. perché comunque bisogna considerare che l'indice è fatto comunque di decine di titoli e come d'altronde anche gli altri indici europei, gli indici americani eccetera quindi comunque non, non tutte le società dell'indice magari vanno bene in un determinato periodo ma l'indice magari invece sì sì e ma infatti come... così, noi Sasha, abbiamo preso proprio i primi cinque proprio perché essendo esatto. più atteggiato magari sono un po' più, incidono un po' di più ecco nei movimenti del Nib, però oh si sì, sì, sì, di 40 azioni e quindi comunque in effetti sì, questo è. Sì, sì. No, tra l'altro essere... consiglio, dato che mi è venuto in mente, che abbiamo fatto sempre qui sul canale un video dove si spiega proprio come funziona Mib, come funziona il DAX e lì si spiega proprio tutto il discorso di quanto incide la variazione di un titolo sul totale perché ci sono proprio dei meccanismi per far sì che comunque eh, anche i titoli che incidono di più non devono incidere più di un tot, e quindi incidono di più, quindi dobbiamo tenerne conto, però è interessante andare a vedere come, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Qui sul... Questo è in borsa con Sasha, la rubrica. Grande, sì sì, nelle playlist. Eh, no, Per concludere, così poi eh, ci salutiamo, visto che comunque abbiamo fatto un, un bel resoconto di quello che può essere anche un investimento di trading di breve e medio termine sul MIB. A me piacerebbe vedere anche con te rapidamente, perché io ben eh, che utilizzo i certificati Turbo24 possono essere un buon modo per investire su un aggregato come questo azionario, okay. quindi prendendo non un singolo titolo, ma... Eh, il nostro indice che abbiamo visto può in effetti avere dei margini di crescita eh, sia a livello tecnico suo ma anche vedendo poi i principali eh, nel paniere i principali titoli come sono pesati e come sono strutturati a livello sia tecnico che fondamentale eh, potrebbe essere un buon investimento e siccome il, eh, questo tipo di strumento ha eh, nel suo mh, praticamente un grande potere che si investe X e non si può perdere più di X quindi quando uno decide eh, di, cioè non, ci sono, non ci possono essere gap ecco, che ti possono far perdere più di quello che hai investito o cose di questo tipo che sappiamo che nella borsa sai, nei mercati finanziari possono succedere queste cose purtroppo mentre la cosa bella di questo strumento è che tu investi X e al massimo se proprio ti va male perderai questo X quindi eh, fatto 100 il, il guadagno eh, l'investimento che uno fa può guadagnare 100, 200, quello che è ma al massimo andrà a zero questo investimento e quindi vuol dire che eh, andando a zero ah, si sarà perso, ma non si può andare a perdere di più. Quindi volevo vederlo con te, in ottica di medio periodo, tenendoci comunque ampi, andando a vedere quali potrebbero essere i knockout più interessanti, quindi i livelli dove la esatto. posizione andrebbe a chiudersi. Io qua ne noto parecchi, con una leva non sì. troppo alta, ma comunque interessante... Per esempio, mi viene da dire, investire sul MIB tenendosi comunque con un qualcosa di ampio, guarda qua, questo livello qua dei 23.000, che ha una leva comunque non troppo alta, non troppo bassa, 12. Se uno, per esempio, dice, ma io qui mh, mi piace, vorrei investire anche ai livelli attuali, o su livelli più bassi o più alti, non so, 500 euro, ecco che si può andare, per esempio, guarda, a mettere 10, 15, 13, 20 24, 24, guarda, con 24 certificati Turbo, c'è cioè un investimento di 503 euro, che può essere massimo 508 perché loro si tengono anche il fatto che magari il mercato possa colpirti il knockout e quindi magari puoi avere un po' di costo, comunque insomma di circa 500 euro. Quindi cosa significa? Che io dico bene, ho fatto questa analisi, ho questa idea, noi lo utilizziamo molto questo, io lo utilizzo molto ormai questo tipo di strumento. Più dei CFD sarei, vorrei aggiungere che anche in realtà quando utilizziamo i, i CFD, comunque sia usiamo, grazie a te, Ardu, un po' questo approccio. Comunque. Se c'è degli stop molto larghi. Quindi. Però, vedi, il CFD, per esempio, in questo caso, per esempio, questo è un certificato che è eh, quotato a una borsa. Quindi, è uno strumento assolutamente trasparente, dove tu hai anche un book di negoziazione, quindi puoi vedere la profondità di mercato e non puoi mai perdere più di quello che. Eh, quindi sul CFD bisogna comunque inserire uno stop garantito nel certo. caso e soprattutto è che trova tu un, eh, un CFD che ti dà la possibilità di investire sul MIB con un knockout così basso, quindi con un paracadute così basso e investire solo 500 euro la eh, cosa sì. bella è che con 24 certificati, 0,24 euro per punto di indice quindi 24 centesimi a punto uno può fare anche un piccolo investimento dove dice vabbè punto su questi 500 euro sul fatto che l'indice crescerà credo in queste situazioni in questa in questa analisi che abbiamo fatto è interessante si può pensare noi stessi nel platino io stesso sto valutando se nei prossimi giorni le prossime settimane magari valutare un'entrata sull'indice italiano perché in effetti seppur io trado principalmente il forex in questo caso a mio avviso può essere interessante farsi un trade anche perché poi gli obiettivi possono essere abbastanza interessanti il primo obiettivo tecnico del MIB Potrebbe essere proprio la zona questa qui che passa per 27.000. Quindi, insomma, se si riesce a comprare intorno ai 25.000, 25.00, 24.900, con un paracadute che ci mantiene, vedete, alla fine ben, ben spazio. Anche nel caso in cui l'indice possa fare un ulteriore ribasso, anche facendo una falsa rottura di queste aree, ci manterrebbe comunque in, a galla, ci manterrebbe dentro ah, sì. l'investimento. Però poi sotto di là, probabilmente, tra i 23.000 e un po' sotto, io, ecco lì, si può appunto utilizzare eh, questo knockout. In realtà poi si può anche decidere, guardate, di andare per esempio ad avere un knockout anche leggermente più giù, a 22.8.70 se uno perché decide. Forse, di... Che forse è leggermente meglio appunto per quella dinamica che hai fatto vedere tu, che così ah. abbiamo un po' più di spazio per... Tanto nel senso possiamo ragionare nel frattempo. Assolutamente, poi qui ovviamente si mette sempre, magari se ne mettono un po' meno, 23 eccolo qua, 22, guarda, con 22 certificati si mette un po' meno di size per punto, 22 centesimi, 25, 24, e si ha lo stesso investimento con questo. Quindi, super! Eh, così abbiamo dato anche un punto operativo, perché non è sì, vero troppo. che operare in borsa sia troppo rischioso, sia, cioè se si conoscono le cose, si ha consapevolezza di quello che si fa, si ha un'analisi e ci si crede, ci sono gli strumenti come per esempio questo, ce ne sono altri, che ci permettono di investire con, in modo safe, eh, sapendo quanto si perde fino all'inizio, al massimo, se non, abbiamo, se non abbiamo avuto ragione, sapendo che si può addirittura chiudere la posizione anche prima, non è che dobbiamo stare dentro per forza fino alla perdita totale del capitale investito, no? è Assolutamente, è vero. Interessantissimo, tra l'altro Ardu, bello vero, vedere l'indice italiano così forte in questo periodo. Ah, sì, sì, sì, sì, alla Beh. grande, era un po' che non si vedeva, eh. Comunque, eh. siamo italiani, quindi... Assolutamente, ma sono fuori. anche gli europei in questo periodo, quindi... Cioè, ancora più italiani in questo periodo alla grande alla grande alla grande. va bene Sasha io direi che secondo me abbiamo dato dei begli spunti, bei spunti su, su quella che riguarda l'italia in generale l'azionale italiano e l'italia noi ovviamente chiediamo a tutti quanti quelli che stanno vedendo il video che lo vedranno di commentare magari di cercare di creare un po di eh, no di così eh, qualche conclusione anche sì, di dialogo attraverso i commenti, noi sapete che vi rispondiamo. Addirittura vi chiediamo se vorrete fare altre di queste tipologie di analisi, magari andare a vedere un po' di cose di questo tipo. Eh, noi siamo qua, insomma, e, e anzi, se anche il fatto di dare magari qualche spunto più operativo alla fine, se c'è la possibilità di darlo, in questo caso c'era, perché sì. in lo strumento eh, cioè, l'asset Italia è in effetti interessante in questo momento, quindi poi magari non sarà sempre così. Comunque, io, io ringrazio tutti, Sasha. No, ringrazio tutti. Grazie a tutti sì, di averci seguito, eh, comunque sì, nei commenti magari parliamo un po' della, della situazione, se qualcuno magari ha qualche posizione aperta magari sull'indice o su qualcuna delle società di cui abbiamo parlato o altre cose di questo tipo, magari ne parliamo un po', vediamo com'è la situazione e poi magari davvero se qualcuno interessa e se questo video, se questa tipologia di video vi piace possiamo anche fare magari un video simile, cosa ne dici, Ardu, SP sul, sul, sul 500, per esempio, sul Nasdaq, o sul DAX, per ah, dire. possiamo vedere, sì, sì, possiamo vedere altri titoli anche statunitensi, che sono sicuramente formidabili, ci sono alcuni titoli bellissimi, l'indice americano S&P 500 noi lo seguiamo giornalmente, insomma, quindi è un qualcosa che conosciamo, assolutamente sì. sì. Ed è spesso interessante, spesso dà delle belle, mm. delle belle price action, tra l'altro. Assolutamente. Va bene sì. Sasha, eh, io saluto tutti e ci vediamo alla prossima, allora. Ciao, ciao, ciao a tutti, Sacha. alla prossima, grazie mille Ardu.